Stiamo a fare un video? Do? Ma che io voglio? Io prendo la Pasqua, basta. Boh. <coughs> Vediamo un po' di argomenti che mi possono venire in mente Parliamo della Pasqua <ride> Che c'è da dire della Pasqua? Come che c'è da dire della Pasqua? La Pasqua è un avvenimento molto importante per i cristiani Tu cioè, sei cristiano? No! E allora che cazzo c'è da dire della Pasqua? <ride> beh, però, molte persone sono cristiane che mi seguono. Quindi, c'è cioè, da dire. Boh, certo, cioè, la maggior parte che mi seguono sono drogati, che bestemmiano. Quindi, non penso in parti tanto della Pasqua. Quindi, oggi è la loro festa perché eh. stai, si stanno sbizzarrando. Sì beh, ieri era la 420 Day. Ma parliamo del 420? Parliamo day. del 420. Eh, ma no, come parli tu che sei un coglione fattore. Capisci un cazzo Allora, vai spiegato il 420, la giornata del 420? Innanzitutto certo perché, sai perché si chiama. Per, 4, 20 Perché quando è stata legalizzata? Cioè, il 4,20. E quando è stata legalizzata in America? non sbaglio, um, non lo so. Se è stata legalizzata il 4,20. Però solitamente era il modo che, che usavano gli americani per dirsi: 'Fecchiamoci per, per farci un bel joint.' Ma è che voi, cioè, voi, fuma voi fumate per moda, regà. Non è vero, io non fumo, sì. io non fumo per moda. Sì, perché c'è tutti i trapper che stanno là. Ma che vuol dire? Io La non fumo per moda. No. No. Io non fumo per moda, io non seguo la massa. Io mi faccio le canne perché... Perché sono un drogato. Perché ti faccio le canne? Mi faccio le canne perché mi fanno pensare. E ho molta più... vena creativa. Io però l'ho visto i video mentre stavo in America. vedete che te facevi le canne, te facevi le live, io fumo con mia nonna, io fumo... E <ride> qua io fumo dell'altra. Secondo me cioè, non è, non, è, non è il modo giusto Ma vabbè di... ma perché lì esageravo troppo a dicembre Cioè a dicembre me ne facevo senza alcun senso E quante persone cioè, se le fanno senza alcun senso? Come le stavi facendo tu in quel periodo? Secondo me tanti Tanti, oh Cioè, io. Secondo me iniziate proprio così, raga Questo è il fatto Beh, aspetta, quando ho quando iniziato io la moda delle canne c'era ma non così come c'era oggi Cioè io... So diciamo che la moda, la moda delle canne, cioè, diciamo, in adolescenza tutti iniziano a farsi le canne Però adesso, con questi modelli che avete di, di, di, di, di trapper È diventata cioè, un'ostentazione, capito? Cioè. E tutto ciò che si ostenta poi secondo me a un certo punto diventa un po' una pagliacciata <coughs> Beh, ormai le persone si fanno le canne, sì, per i trapper, perché loro fanno vedere che sono forti, che sono fighi, che c'ha i sordi E quindi ora tutti vogliono imitare i trapper Ma così è figa, è molto figa No, non Però... è schifo il cazzo, c'è cioè la... aspetta Dai, no. ah, sì, sì Dipende, cioè... Beh, ovviamente c'è che fa cagare. Allora, cioè, c'è cioè... tipo sta canzone 4 oh. È figa la base, è figo pure Mario. male oh. yeah. Ogni giorno è quattro eventi oh. no, Non c'è il so. trapper italiano, regà Ma io non ascolto, cioè guarda le mie playlist, cazzo, non ci sta... Ma un trap italiano, cioè sono tutti americani, miei. Cioè, J.D. Smith è un trap italiano. Per me è, cioè, è, un po', è un po' anche quello, cioè un po' uno scimmiottare quello che in America fanno per cultura, no? Perché c'è la cultura black culture che è nata dalla hip-hop e poi si è evoluta in trap, rap e poi trap. Mm -hmm. E lì c'è cioè, veramente una cultura di, di, di, di repressione che poi porta certe persone a. a che poi ce la fanno. Mm -hmm. eh, ce la fanno a ostentare quello che i soldi, le ragazze, le donne, tutto quello che è per me cioè, nella cultura italiana, che io sono molto, molto tradizionalista da questo punto di vista, perché noi abbiamo una, una storia una cultura infinita che stiamo barbaramente eh, uccidendo, per me è un po' ridicolo. Oh, yeah. In Italia sì. Cioè in Italia non c'è il, il modello di fumare perché sì. Cioè nel senso in Italia c'è il modello di fumare perché l'hanno portato di trapper e quindi perché è figo perché va di moda, ma in America cioè, non è che.. Ma non anche, non è ma, di anche di ma anche, cioè poi legalizzarla, legalizzarla per me è importante perché poi eh, leva tutta quanta questa, questa un po' questa forma del eh, lo facciamo perché è figo. Perché oh, poi no. a un certo punto, cioè quando io sono stato ad Amsterdam, la cosa più figa che ho visto dentro al coffee shop è vedere il signore con la valigetta tutto vestito, un cravattato, che se veniva a fare una canna, come ti fai una birra, no? Come se niente fosse. Come ogni cosa, raga, eh, cioè se la, fai, se la fai troppo non, non, non fa bene. Cioè stare, oh, stare fatto tutto quanto il giorno, io che anch'io l'ho fatto, eh? Però, cioè, non, non ti rende produttivo. Cioè, è vero che ti, ti rende più creativo, ti fa pensare tanto, ma poi a un certo punto dici in trip in quei pensieri, eh. Cioè, cioè io sì. lo so perché purtroppo gli sto fatto tutto il giorno. quindi. Cioè, mai sto fatto tutto il giorno perché, cioè, con tutto quello che ho fumato precedentemente, è normale che sto fatto tutto Cioè, non è che sto fatto tutto il giorno, è che sto rincoglionito. Cioè, le canne non fanno male, ma fanno male se usate. Più del dovuto in eccesso? Sì, cioè quello che ho fatto io nessuno è mai morto delle canne, cioè il fumo, il fu cioè, la sigaretta uccide molto di più dell'erba. Ok, poi, cioè, la marijuana è posizionata tipo al 140 posto, se non al qu quarantesimo posto nelle droghe più danno cioè dannose. Mentre il tabacco e l'alcol sono posizionati nelle prime dieci non essere sempre curiosi di tutto ciò che ci circonda Perché in ogni caso che tu lo comprenda o non lo comprenda Lo comprenderai a un certo punto ha un effetto sulla tua vita Vai, usa, usa il mio canale per promuovere il tuo film, vai Vabbè, questo è un altro discorso a parte Facciamo, Facciamolo con co Sara Con Sara? Sì Dai Però comunque seguiteci Instagram seguiteci su Instagram, metti il link, metti il link qua sotto, metti il link qua sotto, così andrete a vedere cosa faccio nella vita, faccio film porno. <ride> è vero e non è vero, è ok. I'm a eye on a nigga, I can feel the money I, feel the I got some young niggas pull on up, I've seen they kill for money